Ciao raga, brevissimo video Oggi andremo a vedere come andare a togliere questi bulloni da queste viti da questa filiera Vedete sono tutte incrostate. Se andiamo a farlo con il calciavite, il calciavite ci cammina sopra Ok, quindi non è cosa Allora, innanzitutto prendete un calciavite come... l'ho perso, bellissimo Innanzitutto prendete un calciavite come questo poi lo posizionate qui sopra tipo a taglio ok e seguendo il taglio ci date delle botte di mattello sopra allora sono riuscito a fare un po di spazio questo qui non guardate il disolino dietro perché sto ancora sistemando il laboratorio ora bisogna andare a mettere il cacciavite però anche premendo così rischierei di spanare il tutto quindi mettete il cacciavite mettetelo bene inseritelo con un po di forza poi dateci delle martellate qui sopra ok, per farle inserire, poi mentre lo girate ci date delle martellate su. Innanzitutto prendendo un calciavito come questo, poi lo posizionate qui sopra, tipo a taglio, ok? E seguendo il taglio ci date delle botte di martello sopra.